Allora, sono passati esattamente due mesi. Bene, molto bene. Praticamente la sensazione anche di recupero chirurgico è completata, non c'è quasi praticamente niente, quindi mi sento nella normalità ormai. Sì, eh, diciamo che c'è stato un, uh, un po' di fastidio nella prima giornata ma tutto sommato si è risolto con la, una somministrazione di antidolorifico alla sera e poi c'è stato bisogno solo di un po' di pazienza, di aspettare che le cose pian piano e dopo 4-5 giorni me ne sono tornato a casa con i miei piedi, con un treno, senza, con la mia valigia, senza, senza problemi e quindi non ci sono stati problemi di, di infezione, le, le ferite chirurgiche sono guarite perfettamente e quindi insomma, anche tutte le funzioni normali di urinare eccetera, non hanno mai avuto nessuna difficoltà, quindi tutte le funzioni sono andate bene, quindi non c'è stato nessun, un po' di fastidio. Insomma. Sì, diversi. Assolutamente ottimi perché a questo punto la sensazione è ottima, non c'è stato nessun fastidio, anche l'effetto del piacere è stato completo come al solito e devo dire che a questo punto eh, l'efficacia diciamo, è, è piena, è totale. Sì. Ci sono, ci sono tutti e due, pienamente, come prima, eh, ma mh, credo che stiano, siano in fase anche di miglioramento, perché in effetti il togliere tutta la componente psicologica, un po' sempre di, di disagio che c'è, un po' il fatto che la prestazione può andare avanti tutto il tempo che si vuole, eh, ovviamente tende a migliorare il senso del piacere e l'efficacia, quindi sicuramente migliorerà, e anche di molto secondo me, in entrambi. Il, in qualche modo, eh, per quanto uno può essere una persona serena come lo ero io dal punto di vista della sessualità, però eh, in qualche modo un po' l'età, un po' i farmaci eccetera, che cominciavano un po' a creare qualche disfunzione ti creavano ovviamente un po' di ansia di prestazione, diventava. E che ovviamente comunichi alla, alla tua partner, alla mia moglie, quindi eh, questo cominciava a creare un po' di disagio e, e tutto sommato una tendenza silenziosa all'evitamento. Quando mi sono reso conto di questo ho capito che era il momento di intervenire perché il rischio era quello di fermarsi e di far finta di niente, cosa che non è assolutamente giusta e quindi allora ripristinando senza più nessun problema e in un modo che appunto ti dà la sensazione di un piacevole senso illimitato, ha ripristinato finalmente il piacere. Non solo perché c'è la potenza, la possibilità di farlo, ma anche perché ti senti libero da qualsiasi problema, da qualsiasi difficoltà, ci stai il tempo che vuoi, quando vuoi, in qualsiasi momento. Quindi, eh, quindi è aumentato il senso di libertà, il senso di partecipazione. Ecco, diciamo, come dicono i napoletani, l'amore non vuole pensieri e adesso i pensieri non ci sono più. E allora possiamo pensare tutto all'amore. Assolutamente sì. Ma io ti dico, guarda, mi sono chiesto, ma anche se uno funzionava bene come funzionavo bene io, ma c'era da farlo anche a 30-40 anni, considerato l'effetto che ha sulla libertà, come dicevo prima, che prima è comunque... E in ogni caso è limitata perché nessuno di noi ha quella potenza, anche se ha vent'anni ed è in perfette condizioni. Quindi mi sono posto il problema: di quanto potrebbe essere giusto farlo molto prima, proprio per avere questa libertà di, di fare l'amore tutte le volte che lo si desidera, non solo quando si può. Beh, siccome i problemi possono essere di tanti tipi, da quelli metabolici, vascolari, anche un diabete non manifesto può portare a queste considerazioni, ovviamente i traumi, quindi le situazioni di questo genere sono tante e adesso ovviamente le motivazioni psicologiche ed emozionali sono diventate prepotenti, tant'è che io seguo appunto delle coppie anche di persone di 35-40 anni che smettono completamente di avere rapporti così per motivi di tipo più psicologico e quindi direi che il fatto di comunque prendersi cura, di consultare degli specialisti e di eh, farsi consigliare, farsi guidare in modo da eh, sentire che cosa è opportuno per ognuno, perché ognuno ha una sua storia, un suo viaggio da fare, però se alla fine la cosa più consigliabile è la protesi, assolutamente sì, infatti lo sto dicendo a tutti i miei amici, lo sto dicendo in giro, proprio per in qualche modo, perché fra l'altro non è assolutamente una cosa di cui preoccuparsi, perché come l'ho già detto in un'altra occasione la potenza non è legata al sistema idraulico, la, potenza, la virilità è legata alla qualità di una personalità che appunto sa affrontare i problemi e sa risolverli. La virilità è quella, non il fatto che funzioni l'idraulica, che è un malinteso su questo punto. Beh, eh, il, adesso direi l'amico dottor Antonini, è una persona eh, molto gradevole dal punto di vista personale, però tutto il sistema, da, da, da, dall'approccio alle cure preoperatorie, all'accuratezza dell'intervento, a tutto quello che è seguito dopo, direi una cura, una precisione, un'attenzione e quindi anche un'efficacia un perché io ovviamente lo vivo sul mio corpo l'effetto che ha avuto l'intervento chirurgico che è stato semplicemente perfetto, non c'è stata neanche una sbavatura ma devo dire anche questa cura, attenzione di tutto su tutto, di non trascurare niente, anzi di essere anche notevolmente attento è molto tranquillizzante, oltre che ovviamente molto efficace per prevenire qualsiasi conseguenza, quindi l'affidabilità e la professionalità, oltre che eh, l'atteggiamento umano, ci sono tutti, e quindi meglio di così. Se muore. <ride> no, meglio di così. Va bene. Mm. bene. Eh, questa è la verità. La verità.